Sono Davide Milani del gruppo Economia e volevo invitarvi venerdì 21 alle ore 21 alla seconda assemblea della rete, risparmio, efficienza, territorio. Nell'assemblea precedente abbiamo trattato del risparmio, cioè come pagare meno tasse e vivere felici. Venerdì parleremo dell'efficienza, cioè come raggiungere la burocrazia a zero e riprogettare i processi della macchina amministrativa costruendoli attorno ai cittadini per soddisfare al meglio le loro esigenze e ridurre i tempi di attraversamento dei processi partecipate numerosi perché abbiamo bisogno di sentire le vostre esigenze